Buongiorno, sono il dottor Carpegni e da più di 15 anni mi occupo di protesi e impianti dentali. Oggi andremo ad analizzare un pochettino tutte quelle che sono le criticità delle protesi dentali, quindi le classiche dentiere, in modo tale da poterne capire i pro e i contro e prendere la giusta decisione nel caso in cui dobbiate sostituire i denti mancanti o la totalità dei denti della vostra bocca. Innanzitutto una delle problematiche maggiori che ci riferiscono i pazienti che portano le protesi totali sono i dolori e i fastidi legati al movimento di queste protesi. Infatti la caratteristica principale delle, delle denti e che sono protesi mobili quindi determinano comunque all'interno della bocca durante la masticazione e durante la fonazione una serie di movimenti che col tempo vanno a irritare e a lesionare le gengive e quindi creano eh, dolori e sconforti durante l'attività quotidiana e in particolare durante la masticazione. Inoltre, a causa dell'instabilità generata dal fatto che sono delle protesi mobili e quindi non hanno nessun tipo di appiglio all'interno della bocca, tranne la gengiva su cui vanno ad appoggiarsi, sono piuttosto instabili e durante i pasti spesso e volentieri provocano l'accumulo di cibo sotto di esse che determinano la necessità per, per le persone che le utilizzano di alzarsi, andare in bagno, lavarle e quindi poi tornare a, a godersi il pasto. Una criticità importante di queste protesi inoltre è la riduzione della capacità masticatoria che determina. Tenendo conto di una situazione ottimale in cui il paziente ha tutti i denti e quindi mastica al 100% delle sue capacità, l'utilizzo di una protesi mobile riduce questa capacità al 7-10% della capacità originaria, quindi praticamente si perde il 90% della capacità masticatoria. Questo significa non poter mangiare più una serie di cibi che sono tra l'altro quelli più gustosi quindi possiamo andare a annoverare la carne, i formaggi, la frutta e la verdura cruda un'altra problematica che creano in particolare la protesi superiore è un'alterazione della funazione infatti superiormente la lingua viene a contattare in modo diverso con la protesi rispetto al palato normale del paziente e questo crea delle problematiche durante il parlare il fatto che la protesi superiore copra interamente tutto il palato determina una riduzione della sensibilità gustativa perché all'interno del, del palato molle sono presenti molti Recettori nervosi responsabili delle sensazioni gustative e se vengono bloccati perché c'è una protesi sopra che ne determina l'impossibilità a funzionare a livello di percezione gustativa a livello del cervello si hanno molte meno sensazioni quindi i pasti e i cibi vengono goduti in maniera molto inferiore. Inoltre rispetto alle protesi fisse sono dalle 5 alle 10 volte più ingombranti in particolare la protesi superiore risulta 10 volte più ingombrante rispetto a una protesi fissa o ai denti naturali. Una delle criticità maggiori di cui pochi pazienti in realtà sono adotti o sono informati è il fatto che le protesi mobili determinano un riassorbimento delle ossa e delle gengive sulle quali vanno ad appoggiare. Infatti il loro costante movimento e il fatto che non vi siano dei carichi masticatori distribuiti in modo uniforme provoca un continuo ma incessante riassorbimento delle ossa sia superiori che inferiori. Questo è il motivo per cui se siete portatori di una protesi mobile Ogni anno, anno e mezzo, due anni dovete andare a ribasarle, cioè aggiungere del materiale che è necessario per andare a colmare il gap che si è formato tra la vostra protesi e l'osso e la gengiva che si sono ritirati al di sotto di esse. Teniamo anche conto che circa il 30% dei pazienti in realtà che sono portatori di protesi non le usano per mangiare, quindi le usano solo per uscire e poter avere una vita sociale accettabile, ma nel momento in cui devono andare in realtà a nutrirsi, le tolgono, le mettono in un cassetto e non le utilizzano. Un'altra grave, gravissima conseguenza dell'uso di protesi dentali è il fatto che un paziente su cinque che porta le protesi totali va in conto a depressione. Questa è un'informazione che pochissimi conoscono, quasi nessuno viene informato ed è il risultato di tutte queste criticità che comporta l'utilizzo delle protesi oltre al fatto che anche a livello estetico una protesi mobile è molto meno bella da vedere rispetto a una, a una protesi fissa o ovviamente ai propri denti e quindi ci sono anche delle, delle criticità a livello sociale inoltre il 40% circa dei pazienti che utilizzano protesi mobili per mangiare hanno aumentato il consumo di farmaci per la digestione di circa il 40% perché ovviamente essendo meno efficaci Efficiente la masticazione determina maggiori difficoltà a livello intestinale nell'assorbimento di fattori eh, importanti per la, la nostra sopravvivenza e questo è tanto più vero quanto si va più avanti con l'età perché già il nostro corpo in realtà funziona in maniera meno efficiente. Il fatto che assorba anche cibo a causa di una diminuzione della capacità masticatoria comporta sicuramente delle problematiche generali da non sottovalutare. Quindi se l'unica proposta che vi hanno fatto per sostituire i denti mancanti è l'utilizzo di protesi mobili fate solo attenzione perché tutte queste problematiche sono presenti nella maggior parte dei pazienti che portano queste protesi mobili o dentiere e quindi sappiate in anticipo, almeno a cosa andate incontro